Ciao ragazzi, welcome again to Universal English Studio Come sapete già mi chiamo Miss Queen e sono la vostra insegnante d'inglese Oggi cosa facciamo? Hmm. Oggi ho deciso di iniziare con la grammatica, ok? Iniziamo già a parlare della grammatica Abbiamo già visto nel video precedente che ho, ho detto che qui si farà di tutto, cioè dal vocabolario play English cioè imparando l'inglese giocando divertendosi uh, come avete già visto nel mio video sul ballo sulla la musica oggi invece ho deciso di iniziare un po con la grammatica ma dalla base proprio present simple um, lo faremo in modo semplice e chiaro che sia facile da imparare ok quindi capiremo la struttura come si costruisce e l'uso del present simple se siete pronti Iniziare questa lezione, vedete com'è nell'aula dove spiego questo? <ride> ok, ragazzi, ci vediamo in aula. Bye bye.